ascoltami ti mostro che mm. tutto ciò è falso e se il nostro mondo fosse al contrario cosa ne rimarrebbe di noi? Solo lui sa la risposta. Solo lui la conosce. È un saggio? No. È vivo. Allora, cosa posso fare? Niente. Aspetta e arriverò. Io sono la risposta.